Va. Va. Va. Buonasera a tutti. Io sono e... Alessandro Permosa, presidente della SD Città di San Nicantro. Vi ringrazio per la vostra presenza. La vostra presenza qui questa sera è un messaggio di attenzione e sensibilizzazione verso quello che è un tema molto importante per il nostro territorio, la legalità. Quindi questa, questa mancanza di legalità che negli ultimi tempi sta mettendo a rischio quello che è il nostro territorio, dal punto di vista economico, sociale, fino a far decrescere quello che è proprio lo stato eh, psicofisico di noi abitanti che lo viviamo perché si è voluta questa manifestazione organizzata da una società calcistica perché lo sport unitamente a quello che può essere l'arte, la cucina è un messaggio senza limiti quindi è universale e pertanto noi con questo sport vogliamo comunicare Ciao caro. perché precisamente proprio il calcio? perché il calcio è uno sport di coesione di fratellanza, di squadra ma soprattutto di rispetto delle regole. E quindi con queste regole vanno rispettate. Quindi noi con questo triangolare vogliamo esprimere la nostra vicinanza a questi uomini dello Stato che ogni giorno lottano, anche mettendo a rischio la propria vita, per la legge per la difesa, per la tranquillità di noi cittadini e per, uniti, per essere uniti a quest'uomini e gridare tutti insieme contro la criminalità. Grazie. Passo la parola all'Avvocato Manduccio in qualità di Presidente delle Allora, buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti, vi rubo giusto il tempo per dei doverosi ringraziamenti a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo evento, quindi grazie all'amministrazione comunale, all'SD Città di, città di San Nicandro, all'Avers, a Peppino Giordano per l'ospitalità, al, al gruppo sportivo avvocato, Avvocati di Foggia, a tutta la selezione della, delle forze dell'ordine al grande Gianfranco Graziano che ormai è un nostro amico. Eh, partecipa alle nostre manifestazioni, lo ringrazio per aver coinvolto veramente ospiti illustri oggi. Quindi grazie a tutti io credo che questo sia un esempio davvero importante eh, quando c'è una collaborazione tra le, tutte le varie associazioni del territorio si possono raggiungere importanti risultati anche avendo a disposizione poco tempo perché i, ringraziamenti, i miei ringraziamenti sono doppi perché ho, ho dato a tutti pochissimo credito nonostante questo siete tutti qui mossi dall'intento dall benefico c'è cioè l'unico che abbiamo già raccolto diversi pacchi che verranno consegnati alla, alle Caritas locali e credo che la direzione debba essere questa, in un territorio come il nostro, come diceva bene Alessandro, non voglio ripetermi, eh, il ruolo delle associazioni è di vitale importanza, anche per, di supporto alle varie amministrazioni comunali per far sì che vengano realizzati quei fini che possono essere e devono essere il soddisfacimento dei bisogni della collettività e anche la valorizzazione del nostro territorio. Quindi ancora grazie, Adesso, eh, Inviterei de, a, a qualcuno per, i, per gli indirizzi di saluto, magari fai tu Alessandro, inviterei a, in rappresentanza del, del, del, delle forze dell'ordine il dottor Spadaro. Grazie Spadaro, anche se abbiamo uno stranino di eccezione il dottor Stella del eh, pubblico ministero e ringrazio ovviamente tutti gli organizzatori, credo che sì, eh, sia un momento molto importante, un momento di condivisione e sì, la sicurezza... Non è un interesse, non è un bene che bisogna diciamo, essere raggiunto solamente dalle forze dell'ordine, ma è una cosa che ci deve riguardare tutti, solo attraverso un gioco di squadra e quindi che coinvolge ovviamente le amministrazioni, le associazioni, le famiglie e fino a qua anche le stesse persone rispettando le norme, rispettando quindi i principi. Diciamo, fondamentali, valori quindi fondamentali sono sicuro che questa provincia, che è una provincia bellissima, lo dico io che sono non sono pugliese, sono siciliano e sono sicuro quindi che si possono ottenere degli ottimi risultati si, sicuramente nel lungo periodo non è una cosa che si può realizzare nel breve periodo, però attraverso un gioco di squadra che coinvolge tutti la, bu la parte buona della società possiamo ottenere dei buoni risultati, grazie Grazie a lei. adesso invito il Dottor Matteo Stella, del Pubblico Ministero presso la Tribunale di Foggia per l'indirizzo di salute sì. Grazie, Grazie. Grazie sì, sono contento di questa occasione di essere qui in rappresentanza dell'autorità giudiziaria insieme alla polizia giudiziaria, agli avvocati per diciamo, contribuire a questa alla lotta alla, insomma, per la legalità che è importante e passa, non soltanto per la depressione ma anche per la prevenzione che diciamo, si attua anche con iniziative del genere perché eh, la legalità mh, come lo sport dovrebbe far parte della vita di tutti i giorni. Grazie. E adesso invito il mio caro amico l'avvocato Fabio Fillograsso per un indirizzo di saluto. Grazie, grazie per l'invito, siamo onorati di questo, io rappresento in questo caso la formazione di calcio degli avvocati eh, e naturalmente anche il nostro Consiglio dell'Ordine, qualità di cultori della materia legale, ci sentiamo particolarmente coinvolti in un tema come quello della legalità perché comunque ogni giorno ci sentiamo chiamati in causa, scusate il gioco di parole che può sembrare scontato per un avvocato, ma perché comunque ogni giorno siamo chiamati a tutelare i diritti dei cittadini, non solo a difendere magari chi, chi sbaglia, ma anche e soprattutto chi subisce dei torti però anche chi sbaglia va aiutato in qualche modo e portato sulla retta via per non sbagliare più quindi il nostro ruolo quest'oggi credo sia anche in qualche modo significativo e per questo ringrazio Gian Paolo e tutti voi per averci consentito di essere qui presenti e di dare nel nostro piccolo un contributo per lanciare un messaggio perché comunque siamo tutti inseriti nella stessa società per quanto magari ognuno in un ambito eh, locale diverso però comunque facciamo parte tutti di una stessa comunità che è quella italiana, che può essere quella europea, può essere quella mondiale, ma comunque una comunità che deve vivere secondo i valori della fratellanza, amicizia, rispetto, che possono essere parole scontate, dette magari così di circostanze in un evento come questo, ma che invece devono essere il nostro pane quotidiano, nel nostro vissuto in, in casa, in, per strada, in ogni circostanza, altrimenti purtroppo preverrà sempre la parte malata della nostra società e questo invece non deve accadere. Grazie. Chiamiamo a fare una presentazione. A tutti. Eh, mi fa particolarmente piacere questa manifestazione che viene svolta a San Diego Carcani. Io sono proprio di San Nicando da qualche mese, quattro mesi, comando un gruppo di San Sorio, quindi prendo anche la tendenza di San Diegando che è rappresentato per quanto riguarda la vaglia di finanza dal Capitano volontà. Eh, ringrazio in particolar modo il dottor Stevla. In quale collaboriamo visualmente nell'attività di contrasto alla criminalità nel nostro territorio, che è piuttosto presente, e speriamo che queste iniziative siano l'avvio di ulteriori attività che possono proseguire nel territorio, diffondendo sempre più il concetto di legalità, che sembra una parola uh, astratta tra virgolette, uh, ma in realtà è un concetto che va assimilato che significa far venire meno la mercata, uh, non curarsi di alcune situazioni, affrontarle di petto e cercare in qualche maniera di migliorare le nostre condizioni di vita, sia a San Nicato che in tutta la provincia di Foggio. Ringrazio l'organizzatore per il mio aiuto, e i saluti del colonnello di Tani, il nostro comandante provinciale, che per motivi uh, istituzionali, altri impegni già cioè precedentemente assunti, ma è che dovrebbe essere prima ci teniamo particolarmente a portare il saluto da parte dell'istituzione. Un saluto di chiusura al Capitano Nominale contro la criminalità locale. Grazie Alessandro, eh, null'altro da aggiungere rispetto a quanto già detto dalle istituzioni, insomma dalle autorità che mi hanno preceduto se non un ringraziamento che ci tengo a fare a coloro i quali hanno organizzato questa bellissima iniziativa perché ritengo che sia fondamentale per testimoniare la vicinanza e l'essere un tutt'uno fra le autorità coloro i quali devono, hanno il compito di garantire la sicurezza sotto ogni profilo della cittadinanza e la cittadinanza stessa che deve sentirsi tutelata e non vessata da dalle autorità e da coloro i quali hanno il compito di far rispettare le regole, perché rispettando le regole si vede meglio tutti. Eh, di conseguenza non si può che vedere insomma, di buon occhio iniziative come queste che eh, diciamo, vanno in questo senso, perciò eh, fanno sì che tutti quanti ci sentiamo parte di un unico corpo che va verso un'unica direzione. Grazie. i componenti per uno scopo comune vedo che è arrivato il sindaco possiamo concludere gli interventi di saluto con il nostro sindaco il, il dottor Costantino Ciavarello e anche il, il comandante di, della polizia municipale di sindaco scusatemi perché ho dovuto incorrere in aiuto di un gatto che era stato chiuso in un, un, un ufficio comunale per cui Niente, io do oh, benvenuto a tutti quanti per questa manifestazione perché quando si parla di promozione della legalità diventa un fatto importante anche perché senza legalità non c'è democrazia e non c'è libertà. Questo è un elemento importante che dobbiamo cercare di far applicare tutti quanti. Il rispetto dei ruoli, il rispetto delle norme eh, diventa un fatto importante. Importante, importante perché garantisce quello che sono gli iter, tutti gli iter procedurali che possono esserci a livello amministrativo e soprattutto la possibilità di dare uno sviluppo anche al territorio, anche perché garantire la legalità significa eguagliare il territorio a uno sviluppo, favorire quello che è la possibilità di investimento sul territorio garantito attraverso l'ordine pubblico, attraverso le forze dell'ordine che comunque su San Nicando stanno facendo un lavoro eccevibile. Eh, sono presenti sul territorio 24 su 24, quando l'amministrazione li chiama sono sempre disponibili e vengono in nostro aiuto quando noi lo richiediamo. Per questo io vi ringrazio enormemente per il lavoro che stanno svolgendo e devo dire che San Nicando sta vivendo un periodo tranquillo da questo punto di vista. Grazie anche alla loro presenza. Grazie a tutti. Dobbiamo saluto il dottor Bottone, in qualità di comandante della polizia locale non voglio rubare tempo voglio da solo dare il benvenuto a tutti quanti per me è solamente ragione e un piacere perché mi ha dato la possibilità di vedere, di vedere tanti amici con i quali collaboriamo quotidianamente dall'autorità giudiziaria e ai colleghi della Polizia di Strada della Guardia di Finanza e dei, dei Carabinieri e, che voglio dire in bocca al lupo e venga sempre il mio ciao adesso inizierai il quadriangolare dopo la, la partita ci sarà un piccolo buffet e tengo a precisare che non ci saranno questa sera né vindi né vincitori l'unica che vincerà è sempre forza la legalità grazie